ciao a tutti oggi prepareremo la cheesecake al limone il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 5 ore di riposo in frigo Gli ingredienti sono biscotti secchi burro morbido panna fresca zucchero gelatina in foglia ammollata yogurt al limone e formaggio fresco spalmabile per la gelatina zucchero maizena acqua gelatina in foglia ammollata e qualche goccia di colorante giallo, la scorza e il succo di un limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. Mettiamo da parte il trito di biscotti, senza lavare il boccale mettiamo il burro, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 2 minuti, 50 gradi, velocità 2. Aggiungiamo il trito di biscotti e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 4. Il composto per la base è pronto. Adesso lo trasferiremo in uno stampo a cerniera del diametro di 20-22 cm. Rivestiremo il fondo con carta da forno e nei laterali posizioneremo un foglio di acetato. Posizioniamo la tortiera in frigo. Senza lavare il boccale. Mettiamo lo yogurt. la panna il formaggio spalmabile lo zucchero e per ultimo i fogli di gelatina li strizziamo per bene prima chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti 50 gradi velocità 5 Il composto è pronto, adesso lo verseremo sulla base di biscotto. Adesso lo riporremo in frigo per almeno 5 ore. Prepareremo la gelatina, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Prendiamo lo zucchero sul fondo del boccale. Versiamo l'acqua. il succo del limone, l'amita di mais. E fogli di, il foglio di colla di pesce ben strizzato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 4 minuti, 90 gradi, velocità 3. Adesso trasferiamo la gelatina in una ciotola e la mescoleremo con delle gocce di colorante per alimenti giallo. Abbiamo ripreso la cheesecake dal frigo. Adesso verseremo sopra la gelatina. Posizioniamo in frigo per almeno mezz'ora e poi decoriamo. cheesecake al limone grazie e alla prossima ricetta